passo all'articolo successivo. Questo è l'articolo, io lo dico sempre quando faccio i corsi verso le biblioteche, che è l'articolo che tiene in piedi l'attività delle biblioteche. Perché questo? Perché se noi torniamo indietro nelle nostre slide, torno eh, volutamente al, a questo, cioè ai diritti riservati automaticamente agli autori. Vedete che c'è articolo 18 bis, il diritto di noleggiare l'opera e di autorizzare il noleggio o il prestito. Cioè il prestito è una delle attività riservate agli autori, cioè che gli autori possono scegliere o meno di autorizzare e quindi possono scegliere o meno di farsi pagare. No? L'autorizzazione è sempre data, cioè è riservata a un, a un unico soggetto il quale ovviamente ne fa mercato, cioè decide di mettere o meno a disposizione questo suo diritto a fronte di un pagamento. Di, di, di un introito economico. Ecco, le biblioteche pubbliche, grazie a questo articolo 69, possono fare quell'attività senza dover chiedere il permesso. Ecco perché è un'eccezione al diritto d'autore. Chiaro? Cioè il prestito, vedete, eseguito dalle biblioteche o discoteche dello Stato e degli enti pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati sempre, vedete, gli spartiti e le partiture musicali, b. i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive, decorse almeno 18 mesi dalla prima distribuzione. Dopo, vabbè, c'è un altro comma, ve lo faccio vedere dopo, però iniziamo a riflettere su questo. Vedete che il prestito intende solo gli esemplari a stampa. Eh, voi mi direte, eh, vabbè, ma adesso abbiamo, abbiamo il, eh, il digital lending, no? il prestito degli ebook. Sì, esiste, ma ricade, diciamo, sotto altro tipo di, di normativa, non è in questo caso. Perché qua parla di esemplari a stampa delle opere. Eccettuati sempre gli spartiti partitori musicali, quindi in teoria non dovreste prestarli, cioè in teoria non, non ricade eh, sotto l'eccezione. E poi i famosi fonogrammi e videogrammi contenenti opere, cioè non so se chi di voi ha anche la mediateca, videoteca, ehm, potete prestarli, devono essere passati però 18 mesi dalla prima, diciamo, messa in commercio, dalla prima distribuzione. Questo perché? Perché si pensa che 18 mesi sia il termine, cioè sia un lasso di tempo, eh, come dire, ragionevole per permettere a chi produce CD, DVD eh, o VHS nel vecchio mondo, le famose cassette VHS, per... Eh, remunerarsi attraverso la vendita de de de delle copie. Vedete che dice, faccio notare, che parla delle, discoteche, eh, delle biblioteche pubbliche eh, delle de biblioteche discoteche dello stato degli enti pubblici, cioè vuol dire che se io sono una biblioteca privata di una università privata, di un ente privato, di una società ehm, di un'associazione culturale, che ne so, di una fondazione, non rientro in questo comma, in questo articolo. Quindi devo chiedere licenza per fare prestito, cioè le biblioteche private fanno degli accordi con l'associazione editori probabilmente, con, eh, oppure con dei fornitori di, di, di, di, di archivi privati. Per cui acquisiscono licenza, pagano un abbonamento per poter mettere in prestito le opere. Okay? Quindi voi siete dei privilegiati, diciamo, su questo, in quanto biblioteche pubbliche su, su questo fronte. Il comma 2, sempre lo stesso articolo, però c'è un comma 2, dice che per i servizi delle biblioteche, discoteche, e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto in un unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche e audiovisive esistenti presso le medesime biblioteche. È la classica mh, copia di backup, possiamo dire. Cioè voi potete farne una in un unico esemplare. E eh, anche questo è un articolo che ha generato insomma, un po' di polemiche e anche un po' di, di, di interpretazioni, perché questo unico esemplare poi in realtà non lo potete prestare, è una roba un po'... Sembra un po'... Cioè, leggendo questa norma la logica ci porta a pensare che il legislatore voleva dire consente cioè, alla biblioteca di conservare la copia originale di un DVD e di prestare la sua copia invece fatta artigianalmente in modo tale che se quell'altro che, che si rovina se non viene, viene perso l'utente non lo riporta indietro e via dicendo io biblioteca ho sempre in archivio la mia copia buona diciamo quella originale e invece se poi voi andate a leggere il protocollo d'intesa intesa siae associazione delle videoteche e mediateche italiane con SIAE in realtà non si dice quello cioè la SIAE non consente che vengano prestati i DVD ehm, i DVD copiati o i CD copiati, a meno che ci sia un'attività di bollinatura, di, di, di, insomma, di riconoscimento da parte di SIAE eh, di questa attività di, di, di copia, di realizzazione di copie. Quindi, boh, molte videoteche, mediateche hanno trovato particolarmente macchinoso e scomodo questo meccanismo per cui di fatto questa norma è stata un po' mutilata nella sua, nella sua utilità. Anche qua non possiamo andare troppo nel dettaglio, cercate se volete questo protocollo d'intesa. io forse qua ho messo il link, sì esatto, poi nelle slide lo avrete, vi metterò a disposizione le slide, devo controllare che il link sia, sia ancora quello, quello, quello corretto perché effettivamente SIAI ha cambiato il sito web da poco e quindi... Ci sono materiali nuovi, però ecco, questo per farvi riflettere un po' su, su questa attività. Ecco, L'articolo 69 è un articolo che voi bibliotecari dovreste in teoria conoscere a memoria, nel senso che dovrebbe far parte anche del, non so, del concorso di attività di selezione perché è davvero l'articolo della legge sul diritto d'autore che tiene in piedi la vostra attività.